Io sono Loki da Asgard e sono ricolmo di gloriosi propositi Ciao a tutti e benvenuti a questa puntata del Tu come lo faresti del TCLF Ciao Valentino Ciao Loki grazie, visto che tu sei Loki Sì, no, magari, magari, <ride> magari, ma purtroppo no, non sono Loki magari fossi Tom, Tom, Tom Hiddleston o qualcosa de del genere, ma purtroppo no e quest'oggi, cari miei, eh, parliamo proprio di Loki di questa bellissima serie tv che ci ha proposto in questi giorni Disney Plus del quale io sono diventato un grande fan e, e affezionato anche se mi manca di vedere l'ultima puntata, che probabilmente mi vedrò forse dopo o domani perché sto in hype incredibile per, per finire, e eh, vi diremo le nostre idee riguardo ai vari giochi che abbiamo intenzione di proporvi per ricreare le atmosfere che, so che abbiamo visto, che si sono viste durante la, la serie tv. Intanto ciao a tutti, benvenuti a tutti quelli che sono in chat, grazie di essere qui. Eh, ciao vale. a tutti, ragazzi. Insomma, iniziamo a parlare un pochino di Loki della serie senza fare spoiler perché saremo, come abbiamo già detto, assolutamente spoiler free, quindi non ci saranno spoiler sulla no. serie. Non vi dirò che nell'ultima puntata, no, niente. No, nel finale appare... Polino e ammazza tutti esatto. e si scopre essere lui es il villain io l'ho vista stamattina e, e posso confermare e la Disney vince perché tanto loro vincono sempre quindi non, esatto. è, non è quello esattamente e in chat ci dicono Loki o Loki no Loki il medicinale comunque <ride> ha i suoi poteri magici come Loki perché comunque sì, aiuta sì. in determinate situazioni quindi Serena sì, è così. una è una polverina magica, quello sì. Esatto, esatto. Quindi, quello senz'altro. C'è sicuramente della magia anche nell'Oki. Allora, eh, innanzitutto, la serie come avrete visto, come si è visto dai, dai trailer, senza poi andare a spoilerare quello che effettivamente eh, accade durante le varie puntate, sono sei episodi, vi ricordiamo. L'Oki dopo aver recuperato il Tesseract eh, durante il, il passato che abbiamo visto sul finale di Avengers Endgame in un qualche modo si teleporta via viene teletrasportato a, altrove dal, da, dal Tesseract e lì inizia la sua avventura viene imprigionato dalla TVA questa organizzazione multi, multiversica, multiplanetaria, multitemporale, tutto quello che, che volete, lui viene, accus, viene accusato di aver in un qualche modo eh, modificato la linea temporale, e quindi viene condannato anche da, da loro stessi. Inconterà svariati personaggi, tra cui il principale, è il personaggio, personaggio dell'attore che adesso mi sfugge il nome Owen, Owen Wilson. Wilson che interpreta esatto, eh, mi pare Michael Morbius quindi il classico personaggio Marvel che, in che il cui nome e cognome incomincia con la, con la stessa lettera Esatto. Eh, quindi eh, sì e appunto sì ecco ehm, viene in intrappolato lì e in questa agenzia che all'inizio ci viene descritta è, uh, è presente anche nella continuity Marvel vera, insomma, nei veri fumetti, la TVA, e uh, ed è appunto questa agenzia un po' alla ecco che potrebbe richiamare, è un, è un po' lo shield del multiverso, no? Un po' un, uh, i men in black, ok? Del multiverso, um, quindi uh, ecco fa questa ehm, viene preso perché appunto eh, commette questo reato viene preso come consulente e poi appunto da lì partono le sue avventure fantastiche. Esatto. La serie è come diciamo le precedenti che sono state mh, che abbiamo visto uh, su Disney Plus, sia Wandavision Vision sia Falcon e Winter Soldier comunque anche questa serie sono riusciti a tenere un tono differente dalle altre due perché questa diciamo sembra più essere un poliziesco tra virgolette thriller al contrario di Vision che invece scimmiottava no, i, le, le serie tv degli de, anni 50, 60, 70, 80 e via dicendo e invece non è totalmente lontana dalla pura azione che c'era invece su Falcon e Winter Soldier. Quindi, così la serie è molto bella, molto, molto ben studiata. E specialmente ci sono degli effetti speciali che io credo che in una serie televisiva non si siano mai visti. Sinceramente, lì è Disney: è Forse... il grande potere di esatto. Disney. Yeah. Come hanno detto gli autori, in realtà più che una serie tv è un film che dura quelle quattro ore, perché fondamentalmente è vero, è un, film, è un film spezzettato e poi pubblicato in maniera episodica, e è stata veramente veramente bella, quindi ci siamo, ci siamo appassionati, appassionati completamente. Ah, ehm, io ho visto il finale questa mattina, eh, però ehm, ti volevo chiedere, tu l'hai vista doppiata in inglese? Cioè, no scusa, doppiata o in inglese? Io l'ho vista in inglese. In inglese, ok. Tutte quelle Marvel l'ho vista in Io solit solitamente se è una serie TV preferisco guardarmela in inglese. Se allora tutto... io... Io con WandaVision Van l'ho vista in inglese perché semplicemente ho un debole per l'accento inglese di Paul Bettany e non me lo volevo perdere Ah eh sì, eh sì. In Invece ehm, Loki l'ho vista in eh, italiano perché a me il doppiatore di Loki mi fa impazzire Che è quello classico, insomma, che abbiamo visto sì, nei, bravo. nei film Marvel E quindi ho detto sì, è vero, Tono Milestone è un, è un mostro però a me il doppiatore piace allora ho detto vabbè me la guardo in italiano. Tele... Me, me la sono vista un po' in inglese perché mi fa molto ridere come parla Owen, Owen Wilson cioè questa parlata sua un sacco particolare che è un sacco divertente e col personaggio tra l'altro c'è sta un sacco Sto fun, fun, fun, funzionario un po' strallunato un po' così che non si capisce bene se è un genio oppure un imbecille nelle prime battute non capisci bene no? se, se è eh, appunto l'impiegato che vuole fare l'eroe oppure è veramente uno che, no? che capisce qual qualcosa eh, ma ma ha dato questa impressione a me almeno quindi c'è sta questa, questa sua voce un po' adesso non saprei farla ma c'ha quella voce un po' strascicata Lui, sì, un po sì, tutto... sì, sì, sì. parla un po' tutto così e, però l'ho vista eh, doppiata perché appunto mi piace molto il doppiatore di Loki mi, se mi, mi è sempre piaciuto tanto, non so il nome assolutamente non me lo ricordo ma quindi l'ho vista così insomma comunque ecco sempre e... un doppiaggio di alto livello presumo quindi intanto sì. sì. guarda la... Sì, la qualità anche degli altri personaggi è quella dei film Marvel quindi altissima cioè dei, doppi... dei doppiaggi insomma dati sui film Marvel quindi molto alta e quindi Facciamo un attimo la solita lista delle caratteristiche della serie, no? che poi ci ha portato a scegliere i nostri giochi. Abbiamo i viaggi nel tempo, e va bene, però anche, o, oltre che nel tempo, anche i mondi nuovi, no? perché durante la serie, se, senza fare spoiler, vanno proprio i mondi nuovi o in versioni alternative dei mondi che... Conosciamo, quindi oltre al viaggio nel tempo proprio nello spazio, anche cioè nei mondi no? Il, appunto con, questo, con questa serie Marvel introdurrà il multiverso a gamba tesa anche nel mondo del cinema nell'MCU nel il multiverso nei fumetti è una normalità cioè è proprio alla base di alcune delle, delle tante storie quindi abbiamo questo c'è anche un po' di misteri no? perché comunque tutto il discorso del anche un po' un thriller, un po' alla FBI alla Man in Black, no? Cioè nel sì. senso comunque questa agenzia un po' strana che non si capisce bene, soprattutto nelle fasi iniziali e poi che ci abbiamo? La magia Ah beh certo, sì Il fattore sì. magico che è fondamentale è? visto certo. che Loki è uno dei, anche se a livello cinematografico non, non tantissimo comunque è uno dei Maghi più potenti dell'universo Marvel Insieme a Doctor Strange Cioè uno che tiene testa al Doctor Strange su, e, Nella versione oia. fumettistica quindi, quindi La magia È fondamentale e poi sì come hai detto tu La parte relativa un po' all'investigazione Visto che comunque c'è anche C'è anche quella Visto che Non si capisce bene effettivamente Chi è, chi è il cattivo Quindi è sempre tutto un po', un po Alla scoperta di questa di questa cosa, e, ma io direi che sono queste secondo me le cose, le cose fondamentali di questa, poi, di questa serie chiaro c'è anche molto action, non troppo super eroistico, però sì. comunque è sempre sì. un, una serie Marvel quindi comunque un po' di elementi di azione, di insomma di... Anche avventure cambolesche. Ecco, non è una serie troppo investigativa, è una serie in cui a un certo punto, poi insomma, accadono cose abbastanza in fretta. Semenano, semenano anche sì, insomma, diverse, sì, sì, in, sì. in diverse situazioni. Proprio semenano proprio a, a cazzotti, come, come si dice, cazzotti e mazzate. Esatto. Quindi, sì, sì, sì, concordo, concordo. bene Uh, non lo so, vogliamo iniziare a elencare Iniziamo. i nostri giochi Bene, allora un attimino solo che cambio schermato Come no E eccoci qua Allora, chi cominciava, non mi vale. ricordo la, la Prego, scaletta vale, ah, okay, con The con Strange, the, the, the strange. Beh, Allora, The Strange, che ho, a, ho anche qui Ho anche qui, insomma, fisico The Stranger, che è un gioco di Bruce Cordell e, Mon e Monte Cook, della Monte Cook Games, che si trova in Italia per Weird, è un gioco che già di suo è, mo è, mo è molto Marvel, cioè già prendendole basta. Perché? Perché eh, ci porta nella contemporaneità, quindi ambientato eh, in, eh, nei tempi di oggi, e um, c'è questa uh, agenzia che si occupa di fare queste indagini sullo strange, sulla anomalia, un, una scoperta scientifica per cui nell'universo ci sono queste ricorsioni. Ricor, Il gioco fa, farà molti riferimenti alla matematica e all'informatica. Tant'è che, appunto, eh, si legge nella lore che è stato dato questo termine. Ricorsioni che in informatica sono le ripetizioni di una cosa, insomma di un processo, proprio perché appunto nella lore del, del mondo di The Strange che è il nostro, che è la Terra, insomma, che conosciamo oggi, quella Terra un po' futuribile alla Marvel, quindi con la tecnologia avanzata ma non avanzatissima, no? eh, schermi strani e tutte queste cose qua, eh, è appunto in questo in questi mondi queste ri ricorsioni creati dalla fantasia e dalla, cre dalla creazione de dell'uomo in cui per andarci ci si trasferisce proprio come si inviano dei, dei dati, quindi i propri corpi attraversano l'anomalia la come fossero dei dati informatici e, e vengono diciamo uh, Scaricati nelle ricorsioni La particolarità di questi mondi, chiamiamoli mondi per comodità, è che, per esempio, c'è un, un concetto che credo sia l'illuminazione, illum, cioè il fatto che le persone sappiano o meno di essere persone di un mondo. Per esempio, eh, la ri, ricorsione della, della Londra di Sherlock Holmes, quindi non Londra, la Londra dei romanzi di Sherlock Holmes. Eh, molte persone non sanno di essere la Londra di, di Sherlock Holmes Vivono le, le, le loro vite come fossero delle comparse Fanno le cose che devono fare e, e tutto quanto Altri mondi invece sono più le persone che lo vivono Sono più o meno illuminate Quindi hanno, hanno coscienza di essere un mondo all'interno dello strange O appunto dell'anomalia e quindi che ce ne sono altre. E appunto, è già un mondo che è molto Marvel già di suo. C'è l'agenzia segreta che è lo Shield, ci sono i misteri del mondo e di fatto per esempio c'è anche il tutto un sistema di gioco uh, sui cripto che sono degli oggetti. Ma possono essere anche delle applicazioni per i cellulari, possono essere una chiavetta USB che sono impregnati della anomalia e che garantiscono delle piccole capacità o più o meno grandi i personaggi interpretano i eh, risvegliati ovvero delle persone che sono entrate in contatto con questa anomalia e hanno sviluppato dei piccoli poteri Doctor Strange è un, è un, è un, è un personaggio perfetto eh, di queste diciamo per un gioco di questo tipo il martello di, di Thor cioè Prendiamo pre, per esempio quando nell'universo Marvel cade il martello di Thor uh, sulla terra e lo shield va lì a vedere ma che cazzo è sta roba quello è, è proprio un, un incipit da The Strange è perfetto così quindi ecco è molto figo anche perché c'è un sottosistema di, di gioco che purtroppo non, non, non, non vi posso mostrare fisicamente perché non le ho qui ma le schede, cioè la scheda del, del personaggio quando si viaggia in un mondo nuovo c'è una seconda scheda che allunga la metà della scheda normale che si piega e va a, so a sostituire, sia fronte che retro, uh, le capacità e l'equipaggiamento. Perché? Perché quando si viaggia nei mondi, a differenza di quanto accade per esempio in Loki dove uh, Loki e gli altri personaggi viaggiano nei mondi come loro stessi, quando gli agenti o le persone che viaggiano fra i mondi lo fanno, si eh, trasformano ambientandosi nel mondo in cui sono, insomma, per essere coerenti. Quindi, in termini di gioco, quando si fa un viaggio, si chiede al, al personaggio come il personaggio suo si trasforma adattandosi a quel mondo lì. Che significa? Per esempio, c'è un mondo che è fighissimo perché è praticamente... Il mondo di un mmo fantasy ma che è diventato reale ok quindi classici elfi eh, maghi cose così un mondo fantasy ed è un mmo nel mondo di the, the strange un uh, gioco online e quindi se che ne so una persona intelligente viaggia in quel mondo magari potrà essere un mago eh, una persona che ne so forzuta sarà un combattente ok ma, ma anche no non è detto che sia per forza così Magari una persona coraggiosa, eh, o anzi, una persona, che ne so, timida, però intelligente, potrebbe essere un grande paladino, no? Perché comunque magari è... Proprio perché in un mondo nuovo può dare sfogo alle sue cose. Quindi ecco, c'è già tanto. Basterebbe dire, ok, prendilo, fai, insomma, Loki. Se, quindi è figo, l'ho pensato, perché c'è il viaggio nei, nei, nei mondi, che potrebbe diventare tranquillo. Una, ri, se voleste prendere... Il tema delle realtà alternative, una ricorsione potrebbe essere la terra in un altro momento storico o in una realtà alternativa storica, eh, quindi che ne so, vincono i nazisti e si gioca la terra nel 2021 eh, con il quinto Reich, il sesto Reich, insomma quello che è. Oppure una terra dove, se volete proprio stare in tema, si può fare per esempio una terra in cui a un certo punto le persone sviluppano dei super... Po poteri e allora proprio crei il, mo il mondo Marvel, puoi, puoi, puoi anche crearlo, no? Eh, una terra, anzi, eh, una, una terra che per, uno, per una strana congiunzione di cripto diventa la terra del mondo Marvel, quindi se i personaggi giocano a New York, vanno in questo mondo e giocano a New York dove c'è Spider-Man, c'è il Daily Bugle, c'è tutta quella roba lì, no? Quindi il gioco si presta già per conto suo Senza stra stra stravolgerlo troppo E quindi ha praticamente tutti i temi che abbiamo, eh, che abbiamo detto Infatti sembra sem fatto apposta Cioè già di suo è un gioco Marvel Insomma volendo Sebbene cioè. non ci sono Cioè i personaggi hanno superpoteri Ma non sono devastanti Non sono gente che spacca i palazzi Però hanno superpoteri Si giocano tre Uh, archetipi il sistema è il cy cypher system quindi per chi non ha confidenza spiegato brevemente è un, è un gioco dove tu crei un personaggio da una frase che è composta da tre descrittori i cui nomi adesso mi sfuggono perché sono passati anni però i tre descrittori cioè è tipo sono un che fa qualcosa sulla terra o su un altro mondo e con quei descrittori de lì vai a creare il personaggio e appunto, ecco, le tre varianti base sono, uno è il paradox che è dr Strange, cioè è una mente, è una mente geniale che eh, entra in contatto con questo mondo, quindi può essere un grande chirurgo, un grande scienziato, un, un letterato, un filosofo. Poi c'è l'uomo di azione che potrebbe essere da James Bond a Capitan America passando per un grande capo di un'organizzazione, quindi non, non solo fisico ma anche eh, molto carismatico, cioè non per forza appunto un action hero, ma anche una persona molto carismatica, e poi c'è l'artista, diciamo, quello eh, che se la cava con le parole, che se la cava sempre per il rotto eh, della cuffia, che potrebbe essere proprio un personaggio alla Loki. Una cosa carina che mi viene in mente ora, mentre parlo con te, se volessimo giocare eh, questa roba qui con The Strange, potreste giocare tre Loki differenti, eh, tre, no? tre versioni di Loki di tre mondi che finiscono sulla terra e si trovano in questo mondo strano che non capiscono, loro hanno i loro poteri che sono limitati per una eh, supercazzola che vi inventerete facilmente, eh, però ehm, a un certo punto sulla serie, anzi nella prima puntata quando Morbius fa vedere tutti i locchi di tutti gli, gli um, universi possibili fa una carrellata di, pe, di, di, pe, di personaggi Loki che sono apparsi sui fu, fu, fumetti, fumetti veramente e c'è un Loki bestiale tipo gigantesco, no? è uno dei veri Loki apparsi nelle tante storie quindi se, se voleste proprio prendere di peso anche quei personaggi lì potreste fare con The Strange, appunto prendete tre Loki diversi uno è il classico, uno è un più, quello un po' più battagliero, uno, non lo so, è un Loki timido che però ha una grande mente, vi ha inventato una scemenza così, e, ed è un gioco che ecco, già, già di suo è Marvel proprio al 100%, e si presta molto anche a queste tematiche, in, in, insomma, anche sia con eh, o senza il discorso della scheda pieghevole, insomma, se uno lo volesse implementare o, o no, ecco. Ok, beh sì anche perché The Strange io l'ho provato e devo ammettere che è un, è un gran bel gioco solido poi sono stato e tuttora sono un grande appassionato del, del cipher system del, del regolamento che c'è alla base e devo ammettere che funziona bene è molto molto molto molto semplice e funzionale quindi, quindi sì. Ah, e poi una cosa figa è che eh, le ricorsioni si possono anche creare c'è un sistema molto semplice per crearle quindi non dovete per forza, per forza limitarvi a quelle che vi vengono proposte sul manuale che già ce ne sono un po' ce ne sono una, una quindicina alcune più spiegate altre solo accennate come concept e come regole perché poi chiaramente ogni mondo anche a livello di regole c'è cioè tutto il discorso di ehm, ossigeno quanto dura un giorno tutte queste cose qua quindi eh, vi potete anche sbizzarrire in questo senso potete fare ecco, un mondo che potrebbe essere anche una casa con un giardino per dire cioè, no, cioè non, non sono eh, la Cosa figa delle ri ricorsioni è che non sono mondi intesi come pianeti. Sono ecco ad esempio, per fare un crossover nel crossover: Wanda eh, Vision, la, la cittadina di Wanda Vision è l'esempio classico di quella che potrebbe essere una ri ricorsione in The Strange. Ovvero gente che, è che non è consapevole lì chiaramente per colpa della magia di Wanda, però che non è consapevole del mondo fuori, vive le proprie vite eh, ma non ha idea del fatto che c'è gente fuori dalla loro città, ecco, quindi per darvi l'idea, ecco, ho l'esempio pe perfetto, di come è costruita, poi ogni mondo, appunto, dicevo, ha la sua percentuale di il, il, illuminati ovvero di persone che hanno la coscienza, la consapevolezza, sì più, più o meno a seconda in percentuale si calcola questo, il 20, il 30, eh, ci sono ricorsioni dove tutti sono consapevoli, per esempio al 100% di, di, di esserlo. Insomma, quindi per dire questo, ecco, eh, solo per aggiungere questa cosa che mi è saltata in mente ora. No, bene, bene, direi che sì, questo si presta proprio molto, molto bene. Anzi, forse tra, tra tutti quelli che diremo,. Credo che The Strange sia quello, quello che probabilmente ha una marcia in più perché si presta proprio in maniera perfetta e cristallina per ricreare le stesse, le stesse atmosfere, le stesse dinamiche e tutto il resto. Come, come dicevi tu, anche in questo modo la TVA può essere benissimo ricreata visto che poi non è altro che una... come dire... una una situazione, no, quella che c'è perché non si capisce bene se è collocata sì. in che posto, in che luogo né, immersa nello spazio-tempo in, in questo posto sì, la... non ben definito che potrebbe essere la... proprio l'ufficio della TV può essere una ricorsione essa no. stessa, cioè l'ufficio e basta, con milioni di piani eh, dove non puoi uscire fuori se non con, eh, con le porte no? con i con i time pad, con quella roba lì, quindi proprio ecco la, lo potete creare proprio al 100% senza neanche stare troppo a uh, smacchinare con le meccaniche, insomma Bene Bene, bene, bene e... Mi prendo la palla e Prego. vado su quello che ho, che ho intenzione di, di proporre faccio una premessa la Monte Cook Game non ha sponsorizzato questa, questa puntata del tu come lo faresti, perché anche io sto per proporre un gioco sempre della Monte Cook Games, ma era un gioco che ci, ci stava secondo me troppo bene per, essere, per ricreare quelle, quelle atmosfere, quindi, quindi era opportuno citarlo, che è il gioco di Unmasked. Unmasked è un uh, gioco mh, uh, prodotto dalla, Mon da, dalla Monte Cook Games e da Charles Ryan, che è proprio il creatore del uh, gioco stesso, e come potete leggere benissimo dalla descrizione, è Super Powers and Horror in a Dark 80s. Praticamente è un gioco ambientato negli anni Ottanta, dove i personaggi interpretano dei teenager, per lo più, che si scoprono di avere dei poteri, dei superpoteri. In che modo? È molto carino, secondo me, anche la dinamica di come è studiata. Praticamente il gioco dice che questi giovani, ad un certo punto, succede un qualche cosa sulla Terra stessa, e questi giovani si risvegliano e provano una particolare attrazione verso quello che è un oggetto, un oggetto che potrebbe essere una penna, un, un cilindro, un, un qualsiasi cosa che vi viene in mente e in un qualche modo in loro cresce una mania e una voglia di creare un, um, una maschera con questo oggetto che loro hanno. Il, i gio, questi giovani, questi teenager, creano una maschera e praticamente indossando poi questa maschera lei, lei stessa concede dei poteri a chi la indossa, a, a loro che la, che, che la indossano fondamentalmente. E il gioco è... Detto anche gioco, eh, come dice la, la descrizione, un gioco horror perché fondamentalmente è abbastanza dark quindi anche con i toni di Loki si presta abbastanza visto che anche Loki è un po' dark ovviamente sempre tenendo in considerazione che è un prodotto Marvel quindi è sempre scansonato e, e divertente come ogni prodotto del, della Marvel, la maggior parte dai. No, no, però anche l'ho ha dei. Sì, sì, dei momenti. Abbastanza... No, no, appunto appunto. Mm. Cioè, momenti abbastanza eh, bastanza... abbastanza dark. Perché praticamente che succede? Queste maschere, in realtà che questi giovani indossano, hanno una propria volontà, dei propri obiettivi. E i giovani devono essere questi teenager devono avere la forza di poter controllare la maschera che si sono creati. Per non cedere a tutte le tentazioni che la maschera stessa vorrebbe eh, esercitare. La cosa, la cosa mh, carina e interessante di, di questo gioco è ovviamente che molti riescono a resistere e a utilizzare queste maschere come dei supereroi no? per salvare il mondo e combattere, combattere il male ma ovviamente dall'altra parte c'è anche chi invece cade totalmente vittima dei voleri della propria maschera e del lato oscuro della propria maschera e fondamentalmente diventano dei personaggi to totalmente negativi e malvagi che sono un po' poi gli antagonisti del, del gioco stesso fondamentalmente eh, fatta questa premessa il gioco è eh, un gioco del sempre con il sistema con il regolamento del cipher system che prima ha descritto in breve Valentino quindi abbiamo i personaggi che non sono altro che eh, descritti da quella che è una frase cioè un nome un, uh, un, un descrittore un focus mi sembra che sono quelle cose che vanno poi a creare personaggi che lo vanno a delineare e gli vanno a dare i vari poteri. La cosa bella e divertente di Unmasked è che eh, si hanno due schede, un po' come anche su The Strange, anzi su The Strange sono anche più. Praticamente su Unmasked eh, ci sono due, due schede, perché una è la scheda del del teenager, quindi del ragazzo normale, della persona normale, del, di quello che siamo noi tutti i giorni, invece quell'altra è la scheda della maschera fondamentalmente, che concede poi al ragazzo i superpoteri è un gioco ovviamente prettamente supereroistico quindi alla base con il discorso di Loki ci si sposa benissimo visto che il mondo di Loki è un mondo supereroistico ed è un mondo, è un mondo che si presta molto a questo tipo di, eh, di azione ehm, l'altra cosa interessante è che ogni maschera poi ha una quantità immensa e infinita di poteri associati. E da, su, su questi poteri ci si può giocare molto, scegliendo e combinando le varie tipologie, descrittori, focus e quant'altro, per creare sempre personaggi nuovi e variegati. Ognuna di, di questi descrittori poi dà accesso a, ai poteri della maschera stessa, che come vi ho detto sono, sono, sono tantissimi sono davvero un'infinità E io eh, ah, un'ultima cosa il gioco è ambientato principalmente negli anni 80 ma il manuale stesso comunque dice che fondamentalmente uno lo può ambientare nel periodo storico che vuole c'è una campagna all'interno del, del manuale che è proprio, è proprio il setting che è ambientato negli anni 80 ma fondamentalmente uno può farci assolutamente lo può ambientare nel periodo storico che vuole. Il gioco addirittura suggerisce che può essere ambientato in una. in, una, in un periodo come la seconda guerra mondiale durante lo stradominio del, del, del Reich, o magari con ambientata nei giorni nostri quindi con tutta la tecnologia che abbiamo a disposizione e tutto il resto o se no anche nel futuro immaginandosi un futuro a noi prossimo il gioco potrebbe benissimo funzionare in, um, in ogni caso infatti proprio per questo motivo uh, per questo motivo la um, Monte Cook Games secondo me con questo gioco può buttare delle basi molto solide per creare e per ricreare il setting che abbiamo visto nelle varie puntate di, uh, di Loki. Perché ovviamente nessuno ci vieta di ambientarlo ai giorni nostri e ricreare lo stesso mondo che abbiamo visto durante tutti i vari film Marvel quindi con supereroi a destra e a sinistra, super cattivi e tutto il resto, ed inserire una razza di alieni come gli Asgardiani, come Loki stesso, anche se lui poi non è, un vero pro... non è un vero e proprio Asgardiano, ma non stiamo a, perderci troppo, a girarci troppo intorno sulla storia vera del, del, del personaggio, però ecco, può essere benissimo eh, ricreata in questo modo fondamentalmente, quindi è un gioco... Che, che si presta molto bene. Oltre a questo, ehm, la cosa, secondo me, come dicevo prima, più divertente è quella di giocare sui poteri che vengono assegnati ai personaggi, perché eh, lì si possono creare un, una marea di, di combinazioni e al contrario di The Strange... Qui ci sono veramente, è possibile che i personaggi buttano giù a cazzotti un palazzo fondamentalmente perché ci sono determinati poteri, determinate cose che consentono liberamente di fare tutto questo. Certo il discorso del, della maschera relativa a, a Mask stesso poi per ricreare un Loki magari si andrà a perdere anche perché è difficile che... Eh, Creare un personaggio magari similoki sì, Pensavo con un oggetto in particolare Però magari già uh, Pensare a introdurre... Guarda, io in realtà eh, mentre, mentre Stavi Parlando Mi è venuta in mente un'idea Sarà perché in questi giorni sto uh, Rileggendo a ma Un gruppo di ragazzetti Tutti hanno le maschere Tranne uno che non la trova. E, oh, okay. e trova o gli viene fatta trovare, magari potrebbe essere il plot twist. Che scopriamo che è tutto un grande piano. Comunque trova le corna di Loki tipo in un cassonetto, o non, non lo so. Nell'immondizia trova no, il, il caschetto con le corna di Loki. E quella è la sua maschera. E diventa Loki proprio. Cioè anche se. gli. Capito? Gli, gli sostituisce la personalità E la storia potrebbe essere Gli ex amici Di questo qui ormai impazzito Perché, perché crede ed è eh, Barra crede Barra è il dio, de, dio dell'inganno E quindi fa i bordelli in, in giro E la cosa figa peraltro Dei giochi di Monte Cook Con il Cypher System È che volendo La, la Monte Cook offre degli, Dei sistemi per collegarli tutti Numenera, The Strange, Ammasked, tu se vuoi li puoi giocare come fosse appunto un universo co condiviso, ti dà degli strumenti per convertire, tipo ecco per esempio. Eh, le maschere se le giocassimo in The Strange sarebbero dei Crypto e avrebbero le varie regole quindi è anche molto figa sta cosa se, se voleste sperimentare no? e poi fare mi cose sembra, mi sembra con il che... multiverso appunto Esatto, mi tra sembra tra. proprio che è The Strange poi il gioco che la Monte Cook Games ha scelto come contenitore diciamo degli altri perché da eh... quando mi ricordo S Numenera sì. dicevano che poteva essere una delle una ricorsioni di The Strange e quindi un mondo visitabile. Stessa cosa si può fare benissimo anche con, sì. con uh, Unmasked. Um, ecco. e... No, bella idea infatti perché potrebbe essere molto molto carina Ci sta, no? No? come cosa. Provi... Sì, sì, assolutamente. Trova proprio la... la... Anzi, del vecchio Loki, quindi proprio il cappuccetto giallo, quello fino a qui, con le corna gialle, è figo. E lui viene assorbito dal, dall'ego smisurato del, del vero Loki che è dentro di lui, no? e quindi lui si comporta e ha gli stessi poteri. Cosa eh. che si potrebbe fare anche per gli altri supereroi Magari trovando anche sì, gli, altri, no. gli altri elmi Si potrebbe creare in qualcosa molto classico Come no. In, sì, come no, sì, in sì. stile Marvel Sì, sì, sì, sì, sì decisamente e, mh, Ecco, questa era la, in parte la marchetta che abbiamo fatto oggi a Monte Cook Games Che ha, <ride> che ha finanziato l'episodio. Saludiamo Monte Cook okay. Ciao Monti che Ha finanziato l'episodio, no? Eh, cavolate a parte, però ecco il, il Cypher System. In generale, mh, faccio anche una piccola parentesi: sono usciti tutta una serie di giochi relativi al mh, con, con con regolamento base del Cypher System: system. c'è uh, The Strange, c'è Numenera, c'è Unmasked, c'è Gods of the Fall, c'è Predation che è un gioco bellissimo con i dinosauri, ragazzi, è fantastico, però ne parleremo in, altre, in altra sede. E... Sono, tutti, sono tutti giochi che funzionano con questo sistema. Una, una cosa bella che ha fatto la Montecook Games è quella che ha fatto anche uscire proprio il manuale generico del Cypher System, che può essere utilizzato come regolamento e devo essere sincero, ci si può fare tutto quello che vi, vi passa per la testa perché il gioco si presta benissimo a fare qualsiasi cosa e nel manuale proprio del Cypher System ci sono alcune cose che poi sono state riprese da Unmasked che fondamentalmente si possono giocare anche i supereroi utilizzando solamente il manuale del Cypher System stesso la cosa bella del, del Cypher System, faccio un breve, un, una breve spiegazioncina su come funziona il gioco è molto facile perché mh, il gioco funziona a multipli di 3 le difficoltà vengono date in base a multipli di 3 ad esempio se il master dice la difficoltà è 3 e si tira il dado da 20 quindi per superare la difficoltà di 3 bisogna fare 9 con il dado perché è tutto a multipli di 3 quindi 3 per 3 è 9 quindi bisogna fare 9 con il dado per il resto il gioco è proprio questo un'altra delle cose molto carine del, del gioco è che il master si dedica solo ed esclusivamente alla narrazione perché il master non deve tirare dadi. In nessun modo il manuale proprio vieta assolutamente al master di tirare qualsiasi tipo di dado perché il personaggio può attaccare e difendere. I nemici sono un punteggio dal quale il personaggio si deve difendere tirando sulle proprie difese quindi fondamentalmente, fondamentalmente è molto, molto narrativo anche come, come sistema e non troppo, anzi per me quasi per nulla crunchy anche se c'è una, una grande varietà poi di scelte, di poteri e tutto il resto ok, direi che su Unmask yeah. abbiamo detto abbastanza anche su The Strange, salutiamo di nuovo Monti Cook e... Possiamo passare al prossimo titolo, Vale. Che se non sbaglio, è Troika: giusto, a... allora Troika, eccolo qui, Manualino che è arrivato qualche giorno fa. Troika che sarà presente anche con delle sessioni a Fabcon, quindi punto esclamativo Fabcon in chat per, esatto. eh, per notare le vostre partite, così eh, facciamo anche la mar marketing alla nostra con. Allora, Troika non l'ho scelto tanto per il sistema perché non è il sistema che mi spinge, che mi ha spinto a pensare a Loki, ma cioè, la copertina già, già basta, la vedete anche meglio le immagini da... Dalla schermata pri pri principale Pensando ai mondi Che viaggi Anche alla necessità Magari di doverli inventare al volo Troika è un gioco che si presta molto È un OSR Quindi un sistema molto molto semplice In un'ambientazione che di fatto non c'è Nel senso che non, non c'è l'ambientazione Ci sono solo, solo tanti spunti visivi Vi faccio vedere per esempio l'illustrazione del dungeon dell'avventura che è fornita eh, dentro il manuale è un gioco assolutamente assurdo, il mago di Oz ma qualsiasi cosa vi viene in mente o, mh, eh, nella follia più completa eh, qui sono alcuni dei due background Ci sono tantissimi e ecco, altri background che sono tantissimi, il gioco è semplicissimo è molto folle, quindi se appunto, se volessimo riprendere il caos, diciamo così, che Loki porta nei mondi, e il caos che sono nei mondi in cui va lui, ci sta molto bene, insomma, si presta molto in questa follia perché appunto i personaggi sono folli. Anche l'iniziativa per esempio è molto particolare perché funziona così, praticamente... Eh, vabbè, per tutto il resto è uno SR, quindi ehm, si tira sopra, sotto, con, si gioca con un, con un D6 o con più di 6, ma eh, si tira più, più volte eh, uno è le decine e l'altro le unità. Eh, per esempio, il, il, per, per, farvi, per farvi capire la follia, il combattimento si fa così, si prende un token per due token per ogni... Personaggio che partecipa, eh, segnalini, petruzze, mh, chicchi di riso, quel che vi pare ehm, Poi altrettanti segnalini per l'iniziativa dei mostri in gioco, nello scontro Si mettono in un, in un mucchio e si pesca a caso Il colore della, della, della, del, del segnalino che, che viene è il turno della... Eh, rappresenta il turno della per persona in corso C'è anche il segnalino di fine Di fine turno eh, Che è un colore extra se, se si pesca il turno finisce A prescindere da chi mancava O chi non mancava Quindi, Un gioco che è una follia completa Ha le tabelle eh, di lancio Dei danni eh, Che sono tutte casuali ehm, Quindi degli effetti Degli incantesimi e Ed è proprio folle Ecco questa qui è un'illustrazione per farvi capire, insomma, il livello di bellezza. Ce n'è una anche che con un pene di fuori, quindi non la mostriamo perché Twitch dopo ci banna. Eccolo qua. C'è un, un, un genio blu con il pene di, di fuori. In una ah, copro il pene, ecco. Sotto le mie mani. Ecco qua. Quindi ecco, eh, Troi... Troika potrebbe essere uno dei mondi in cui va Loki. Eh, una storia che mi, può, che mi può che mi può venire in mente è che magari qualcuno che ha, diciamo, rovinato la sacra linea tem temporale che è finito in, in questo mondo che ha cominciato a fare bordelli. Oppure Troi, Troika, il mondo di Troika, potrebbe essere un posto dove le persone fuggono. Eh, sfruttando gli strumenti della TVA e quindi questi. Eh, potrebbe essere simpatico magari fare un gruppo di, se, se non volessimo giocare Loki, ma gli agenti della TVA, TV, no, eh, tutti insomma seriosi, tutti così, e che vanno a finire nel mondo di, di Troika e vedono tutte queste follie e quindi sono insomma si ritrovano a dover combattere con tutta questa roba assurda e senza senso. Quindi non tanto per il sistema che è un SR, ma proprio per l'ambientazione, eh, per l'ambientazione per, cioè, no, perché... Eh, non c'è di fatto, è suggerita, ma non c'è. Eh, sì, ecco come dice anche de The, The, The Grave. È un... bisogna un po' entrarci in sintonia perché effettivamente diciamo, eh, può andare un po' troppo nel caos. È un po' eh, fa, può fare un po' lo, lo stesso effetto che, che fa Morkborg, Borg. No? Ne abbiamo parlato solo partendo da un contesto che già è, diciamo, delirante. Quindi, cioè, arrivare a un momento in cui dici ma è un gioco dove devo essere serio oppure proprio dico quel che mi pare. Stando al gioco, sì, cioè, non c'è il proprio... Ne non si vuole dare nessun limite di nessun tipo. No non c'è nessun... c'è il contratto sociale, il dover comunque essere tutti, eh, diciamo, a proprio agio, però... Fantasia libera, talmente tanto che io sto pensando di fare una partitina che forse porterò a Fabcon o forse facciamo un piccolo spoilerino ad un'altra fiera che c'è qualche settimana dopo di Fabcon, un po' più a nord, che di solito è a marzo-aprile, a quest'anno a settembre, siamo stati i, i invitati a questa misteriosa fiera, ma ne parleremo e stavo pensando a un'idea folle che diciamo vi do e quindi perdo per sempre ma ve la dono perché appunto il tu come lo faresti anche questo fare un'avventura un di troica totalmente improvvisata quindi zero prep ma ispirandoci alle, um, ai disegni delle carte di di Xit che non so se conoscete ma è un gioco di narrazione e immaginazione con queste carte che sembrano uscite fuori da eh, Troika ma vent'anni prima tipo eh. non so quanti anni ha il uh, gioco da, da tavolo però insomma per farvi capire che è un gioco dove la fantasia vola e appunto se, se, se volessimo ri, riprendere eh, diciamo la, la parte come dire la, la, la sfera caotica Surreale anche se vogliamo eh, Di Loki di, di quello che fai Di quello che, che dice eh, Ecco un'altra un cosa figa si, si, potre, si, potre, si potrebbe giocare Una versione delirante eh, di, Della battaglia Di New York di Loki Per esempio Quindi dove che ne so i, i Chi che Tauri non, non sono chi Tauri, ma sono, non lo so, dei canguri volanti. Loki vola su eh, una che so tipo una nuvoletta, tipo quella di Goku. Insomma, no? Cioè, si può. Per uno strano motivo. Uno, uno dei mondi in, in, in cui va Loki è la versione sotto LSD della battaglia di New York. Quindi sono tutti i vari supereroi, ma che sono no, in, tipo, che so adesso eh, non mi in mente ma... sono dei canguri eh, eh, can o oh, canguri però tipo che ne so tipo Iron Roman che spara gli arcobaleni al posto dei raggi cioè tutte, tutte queste cose qua no, Si potrebbero fare quindi ecco per chiudere un po' un gioco che se vi, pia se vi piace diciamo l'idea di caos che sprigiona Loki e le cose che fa secondo me ci può stare Pu può essere... Bisogna, diciamo, lavorare un, un, un po' di fantasia, non giocherete sicuramente molti, in maniera molto simile alla serie Loki, però comunque può essere uno spunto per fare cose simili, ecco, diciamo così. Un'ambientazione di Troika potrebbe essere anche un mondo creato dallo stesso Loki? Una, certo. un mondo sì, delirante no. creato certo, lui folle. il dio de, dell'inganno essendo lui che c'è cioè anche lui ha anche il potere di plasmare alcune cose, in certo. no? realtà illusioni e tutto il resto potrebbe anche benissimo essere un mondo un mondo esatto, dove, Loki. dove niente è come sembra e l'avventura sta nel capire ma siamo impazziti esatto. è, un è un mondo vero questo è, è così folle veramente oppure c'è qualcosa dietro no quindi sì sì ci può stare come no è un'idea figa se intanto se lo compra vedo i in... sì, sono se... contento sarà contenta Need Games perché è edito da loro in Italia eh... Tra l'altro è anche un bel libro perché piccolino, sì, è piccolino. Io eh, devo dire che ho sviluppato un piccolo fetish per i giochi con questo formato. Io guai so perché sono carini, te li sfogli, te li te, te leggi men mentre anche fai la cacca, tipo così, oppure più. Esatto, prima, prima da... Prima da... o prima sotto, sotto l'ombrellone, siamo in estate sotto l'ombrellone. sotto l'ombrellone. Un... E poi è, è comodo anche appunto da portarselo in, sì. in giro sì. se vuoi fare un'avventurina così. Prendi, apri. Invece, magari il tomo, cioè, io... per carità bellissimo cyberpunk è, eh? però cioè, è una bestia disumana nel senso, no? Cioè, è un, manualone. È un, bellissimo, un manuale bellissimo il manuale. Dentro le illustrazioni sono so bellissime. Però per dire o oh, sta finder che lo vedo lì. È una sberla, così quindi, eh, però è così: ecco, ecco, una piccola direzione sui formati. No ma infatti anche il discorso sui, sui formati sono d'accordo con te Poi ultimamente ho visto che è anche un po' prerogativa dei giochi OSR Che sì. fare proprio un formato contenuto anche i manuali di Old School Essentials sono, sì. sono manualetti piccolini, portabili e quindi molto, ma molto anche perché. Copio. Ma anche perché banalmente uh, ti, ti permette di venderlo a un, pre, a un prezzo minore e quindi più accattivante Cioè un gioco come Troika che costa 24,90 per quanto può essere figo e se l'avessi fatto in formato grande, a parte che sono poche pagine quindi farlo in formato grande sarebbe una sottiletta sì. quindi poi ti costa magari 39,90 perché per forza no? non puoi metterlo a meno, poi vedi un manuale che è piccolissimo e non è neanche accattivante, no? quindi tanto... Il discorso è se un manuale costa tanto, cioè nel senso pre prendo sempre Cyberpunk che costa 59,90 che è, è un prezzo comunque medio alto, però a livello di eh, marketing e di consumo dici però c'ho un bel manuale, Nel senso, no? ho certo. cioè, speso 60 euro però è bello ciccione, anche, anche Warhammer Fantasy che è pure più grosso peraltro cioè lo paghi però dici no cioè te dà soddisfazione ecco. invece diciamo comunque anche, anche le fasce intermedie tipo, tipo uh, per esempio sempre nei games a di Sonored che costa 39,90 ma non dovrebbe essere questo formato qua dovrebbe essere quello intermedio sì. se, se non mi sbaglio quindi è un pochino più grande però è comunque pur è un dovrebbe essere in A5 questo qui in A6, se non, se non mi ricordo male come funzionano le, le scale. Quindi ecco, vabbè, comunque te permette a, di venderlo a meno e quindi più appetibile. Cioè, nel senso, Troica, magari che già in un gioco particolare, se lo vendi a 40 euro, dico, mm, aspetta un attimo, no? Magari... Sì. Magari un investimento ce lo fai, ecco. Diciamo, vabbè, 25 euro, se mi ha venduto fuffa, non ho speso tanto, no? Cioè... Eh, però almeno lo provi No no concordo, poi ne vale assolutamente La pena, ce l'ho anch'io Il manuale è proprio, è proprio bello E strano Quindi, Come scrive anche, anche perché... Digging the Gravy, ci ha scritto Sembra interessante sì. questo gioco, forse un perlino sì. troppo Delirante sì. ma figo, Sì, è un delirio Cioè è sì. proprio poi, È alla sai, base Qual del è l'altro trucco per fartelo Come un pare fisico eh, perché Io ce l'avevo già in, P, in PDF perché stato comprarlo fisico ti induce a comprarlo perché banalmente loro sono molto bravi stampano le tabelline su sulla, sulla prima, seconda, terza e quarta di copertina quindi dici sì. se un conto è sfogliamme su è, no poi... fare lo swipe sul eh, manuale sul, eh, sul file un conto è di apro no, ce ah, poi la bellezza del manuale no. fisico cioè non è sì, io c ho, c ho ancora il fetish sì anch'io sono eh, passerà un per giorno il però... purtroppo cioè, se, se c'ho un pdf è perché c'ho il manuale fisico quindi eh, ah sì certo nel senso che se, se mi piace sicuramente è eh, perché ho comprato il fisico eh, quindi peraltro a proposito di fisico pdf L'ultimo gioco è Diciamo un po' l'emblema di questo Discorso Prego ti lascio la palla Sì parliamo dell'ultimo gioco Che è un gioco che Posso dirlo È un gioco che mi ha cresciuto Come giocatore di ruolo Attenzione Perché è un gioco vecchio Da un regolamento Che ha un regolamento abbastanza crunchy ma è un gioco che io adoro e ho giocato delle avventure e dei viaggi incredibili grazie a questo gioco e eh, stiamo parlando di un gioco prodotto al tempo dalla nostra amata White Wolf e adesso in mano alla Onyx Path che è Mage the Ascension Mage di Ascension è un gioco che eh, è collocato all'interno del World of Darkness, del mondo di tenebra della, della White Wolf, e fondamentalmente come recita il titolo stesso, come dice il, il titolo stesso, si giocano dei maghi. I personaggi sono dei maghi che sono inseriti all'interno di questo mondo dark e oscuro e devono affrontare la loro vita di essere maghi. Questo perché? Perché, eh, al contrario di altre creature sovrannaturali del mondo di tenebra, come ad esempio i più famosi, i vampiri, un vampiro nel mondo di tenebra, a parte alcune... Alcune regole sociali imposte dalla propria setta di appartenenza può fare il suo porco comodo, cioè può fare quello che, che cavolo gli pare, cioè anche tipo non so fare magia del sangue oppure correre veloce come una, una Lamborghini senza, che, senza creare troppi problemi. Invece, ehm, in Mage di Ascension c'è un ostacolo, un qualcosa con, con il quale i maghi devono rendere conto tutti i giorni della loro vita, che è il paradosso. Il paradosso nel manuale, ve eh, la spiego in breve perché comunque sarebbe molto da filosofeggiare sul, sul paradosso stesso come eh, si confà ogni gioco White Wolf, ma il paradosso non è altro che mh, quel qualcosa che... Eh, non consente ai maghi di agire e, e utilizzare liberamente la, la, la loro magia e il loro potere di fronte agli occhi delle persone comuni perché ad esempio i maghi sono in grado di poter fare delle cose incredibili potenzialmente con le loro magie ma eh, ma fondamentalmente ah, grazie, grazie Leila per, per l'abbonamento grazie mille grazie eh, i maghi possono fare delle cose incredibili con uh, le loro magie, il problema di fondo è che gli umani non, uh, non devono essere consapevoli di aver visto una, una magia quindi la vita del mago è quella di uh, è quella di nascondere la propria magia pur utilizzandola altrimenti il paradosso diverrebbe troppo preponderante, troppo potente nei confronti di quel mago stesso e poi lo porterebbe in una, in una situazione davvero, davvero sgradevole. Eh, ad esempio... Eh, ad esempio il mago può fare ecco, incantesimi che non sono visibili, non sono intuibili all'occhio umano altrimenti se no, se il mago per accendersi una sigaretta crea una fenice infuocata che vola nel cielo e gli sfiora la sigaretta e gliela accende, a quel punto lì il mago prenderebbe un sacco di, di punti paradosso e il mago diverrebbe, diverrebbe una mezza ciofega corrotta dal paradosso e via ehm, il gioco è, si presta bene secondo me perché ovviamente è un gioco che, si, che parla principalmente di maghi e eh, Loki essendo un mago lui, lui, lui stesso e anche il mondo dove, dove lui si muove è molto molto magico si presta molto bene ad esempio, come abbiamo visto, eh, come... non voglio fare spoiler, ma eh, ci sono, ci sono delle, mh, delle facce differenti di Loki, e eh, ognuna di, que di, que di queste facce ha dei poteri specifici, cosa che è facilissimamente rip riproducibile con le sfere di Mage. Ogni mago che sono divisi poi in tradizioni quindi sono i maghi i maghi quelli che comandano l'ordine i maghi quelli che sono dei sballoni quelli più vicini alla magia a, a, alla natura scusate quelli, quelli che sono dei sicari perfetti e tutta una serie di, di altre cose eh, ognuno di, di questi maghi ha delle sfere del... Degli, degli elementi diciamo che sono proprio le sfere delle magie che possono utilizzare vi faccio l'esempio di alcune ad esempio c'è la sfera Time Un a caso che si presta bene con, con il discorso di Loki che ad esempio è la sfera che fondamentalmente con, con la quale un mago di Mage è in grado di poter manipolare e controllare il tempo a suo piacimento ovviamente essendo un gioco White of come Ben sapete, ci sono i, i famosi pallini, i famosi pallocchi, che più ne hai e più sei, sei, sei forte, quindi ovviamente un mago che è, ha, ha un, una, una conoscenza avanzata nella sfera di time può fare cose incredibili e addirittura a livelli molto alti inimmaginabili cose che non si dovrebbero nemmeno giocare al tavolo un mago potrebbe anche essere benissimo in grado di poter viaggiare nel tempo come, come vuole quindi ecco ad esempio anche ricreare una TVA con queste eh, entità che la controllano potrebbero essere dei mage potentissimi che hanno un punteggio di time incredibilmente elevato che gli consente di poter controllare il flusso temporale stesso. Eh, ad esempio, adesso non mi, non mi viene il nome, vale, eh, gli, gli aggeggini, quelli che hanno... I time pad. I time pad. Ad esempio potrebbero essere degli oggetti magici utilizzati in mage che vengono chiamati proprio talisman, nei, nei quali all'interno di questi oggetti... E sono impregnati della magia di, un, di una sfera in particolare, in questo caso potrebbero essere degli oggetti impregnati della magia... della sfera di... di time. Poi ci sono altre sfere, c'è la sfera che può controllare la materia fisica, che si chiama Matter, c'è la sfera che può, che può controllare le forze della natura, che è Forces... C'è la, la sfera che può controllare la vita stessa Tutto ciò che è legato a materia organica alla, alla vita così che viene chiamata life E via dicendo Quindi è un gioco dove secondo me si potrebbero Si può ricreare un'ammentazione e un'atmosfera simile Utilizzando proprio il gioco di Mage di Ascension Perché si presta bene Certo il discorso del paradosso È un po' complesso da riprodurlo per una campagna a tema Loki ma un, un qualcuno un po', un, un po' scafato potrebbe trasformarlo magari che ne so proprio nella nella TVA e nei timekeeper che se qualcuno sgarra vanno a influenzare il flusso temporale il, il più possibile se uno arriva ad un punto loro arrivano, prendono e lo, e lo portano via ad esempio potrebbe essere un'idea un anche questa e Direi che non ho altro da, da aggiungere per quanto riguarda mage di Ascension. Stavo, eh, stavo pensando a una follia, tipo che in realtà questi quattro giochi si potrebbero anche unire tutti insieme. Cioè tipo, come ne so, fai eh, The Strange eh, con i mondi che sono Troika, ehm, quello di Unmasked e il mondo dove ci sono i mage. Ti fai tutto un casino di un casino <ride> oh, beh, incredibile Una follia Fai una multitavola A quattro tavoli Ognuno con un gioco diverso ci chiedono in chat allora, Cioè se, Serena ci dice Segnalo anche time stream Che si presta per le giocate allora, Con tematiche temporali Che io non conosco Lo stavo guardando Secondo me è figo Se riesci a metterlo sulla pagina Sulla schermata Può essere carino Se è quello che, che dico io cioè, È una specie di eh, Stavo guardando il volo Mentre ci scriveva Serena mh, Sembra... Un gioco di viaggi nel tempo cinematografici Io ho cercato Time Timestream RPG C'è cioè la pagina di Drive -thru. Ecco, ce l'ha messa Serena anche in, in chat eh, Sembra molto, molto interessante Non l'avevo neanche mai visto No, neanche io neanche Mai io. visto così in giro eh, è, un, è un gioco da 26 pagine, stavo vedendo Quindi molto, molto veloce Sì Almeno mi sembra che eh, ci sia scritto 26 pagine. Eh, gli diamo un'occhiata sicuramente, lo segnaliamo sì, anche ai nostri amici in chat. Assolutamente. Eh, anche perché la copertina è già molto figa. Sì, bella. Quindi, mi piace. Quella pagina lì, che pagina è che io non l'ho vista? Questa qua è la pagina ufficiale perché... C'è una pagina... MPD ah. Design NDP uh, okay, Design figo, Penso sia figo, figo. Il, La Editore. casa produttrice sì, L'editore O altro È Interessante figo, figo. grazie Gli diamo un'occhiata sicuramente e, um, Poi mi chiedeva di... anche di, Esatto eh. di eh, sì, sì, Te la te lascio a te quindi Loki è, è un, un cult of ecstasy, è un, è, il cult of ecstasy è una tradizione di mage uh, di Ascension okay. che sono quelli devoti no? nel senso, a... sono diciamo, detta in una maniera brutale e del tutto inappropriata, sono i fattoni fondamentalmente, okay. quelli che... Okay utilizzano l'estasi ma non solo eh, poi c'è un discorso molto più ampio da fare però diciamo l'archetipo la, la, principale è quello quelli che utilizzano eh. l'estasi, il piacere lo sballo e anche così per poter utilizzare la loro magia e, aggiunge, e, e raggiungere l'ascensione che poi è il core primario del gioco l'ascensione di per sé e quindi sì potrebbe essere effettivamente, un effettivamente estasi, con time sì perché perché Loki effettivamente eh, vive della, della, della sua stessa immagine, no? Cioè esatto. nel senso è appunto vanaglorioso, vista, cioè, sì, sì. quindi sì sì ci sta, come no? È un, è un tema che ci sta molto. Che poi tra l'altro direi anche, direi anche che sì potrebbe, potrebbe benissimo, benissimo starci, anche perché con le sfere che hanno che hanno i Caltovex, in questo caso c'è cioè quella del tempo, perché mi pare che i Caltovex siano hanno proprio time, come, come sfera potrebbe, potrebbe, potrebbe starci. Anche se la Taloki fondamentalmente non controlla il tempo, eh, però diciamo che, che, ci potrebbe, che ci potrebbe stare. Tipo potresti fare una storia, tipo, che ne so, per, per ambientarla proprio nel, nel, nel mondo Marvel, eh, potresti fare tipo gli allievi di Doctor Strange ah, sì. che decide che non deve essere l'unico eh, cioè che deve eh, fare in modo che ci sia qualcuno dopo di lui tipo una sorta di eh, piccola scuola Xavier ma per maghi che vanno con, contro Loki che appunto ha messo le mani su sulla pietra del tempo S sì, e che Beh, quindi sì, sta Sta puntando a diventare appunto a fare la e I personaggi devono, devono fermarlo. Insomma, sì, può sì, essere sì. figa come idea: assolutamente cioè. figa. Sì. Me l'immagino così, insomma, ecco. sì, sì, sì, anche un po' per ricreare il discorso. E la rivalità che c'è fumettistica tra i, due, tra i due stregoni, nel mondo, no? eh, tra sì, Loki, certo. tra Loki sì. e Dr. Sì, Strange, sì. Che, sì, sì. che sono sì, sì. Nemici, no? nemici, spesso nemici giurati, ecco, no? No, non sempre, ma. Sì, sì, sì, ci sta. Ci mi, può piace, stare. mi piace, mi sì, piace. Sì, sì, sì, sì, Bene. Io volevo solamente dire un'altra un banalità. Che ovviamente ci sono anche altri giochi. Come abbiamo già detto. Non, eh, in questo nei vari TCLF cerchiamo sempre di non eh, utilizzare giochi dal regolamento generico fondamentalmente, che non hanno. Un setting Un'ambientazione vera e propria O almeno In linea di massima c'è questo Però ovviamente un altro gioco Che nominiamo in tutte le puntate del TCLF Che si presterebbe benissimo Per, per giocare una campagna a stile Loki Secondo me è not the end Perché comunque sì. potrebbe cioè, sì. si, si presta perfettamente Per essere modellato a immagine e somiglianza Di, Peraltro, di Loki stesso Quindi Sì come ha, abbiamo detto è, è, come, ha de come ha detto Sere la settimana scorsa è proprio il gioco che è la frittura cioè qual sì, qualsiasi cioè, cosa tu, presta tu bene. Buona, è prestata legge è buona vero però per esempio no t end il discorso della profondità della scena no eh, il fatto che tu appunto ehm, Devi arrivare a un certo numero di, di token per ri, risolvere la scena Che sia eh, sconfiggere il cattivo, riuscire a scappare Comunque per vincere e... Grazie per la compagnia Leila e Ciao. Grazie anche per l'abbonamento la, Buonanotte ehm... Il discorso della profondità potrebbe essere... Ehm... Lo puoi invertire, cioè eh, arrivare alla profondità significa non incasinare la linea temporale. Quindi, se no, quindi diciamo eh, un po' come si vede anche nella serie, no? Che c'è un, un limite massimo di cazzate che si possono fare no? nelle varie linee temporali prima che poi va tutto a puttane e tu potresti sfruttare la meccanica della. Profondità di sì. no, no di end per dare questo senso qua, cioè sì. andiamo veloci perché se arriviamo fino a, fino a quel punto lì va a puttare nel, nelle scene, Salta insomma, in quindi, sì. Sì, sì. Quindi... o al contrario puoi fare una profondità al, al contrario, quindi non arrivare a x ma da x arrivare a eh, se, se, se vuoi dare il senso del eh, è, è solo è un trucco alla fine non cambia niente però è per dare più il senso no, del, del salvarsi ecco diciamo così sì, che sì. può essere figo però sì, sì, eh, si si presta per tutto ecco come abbiamo detto date per scontato che con T, C, L, F lo diciamo sempre cioè quindi eh, la, la, abbiamo sgarrato la settimana scorsa eh, con Zelda e l'abbiamo la, la detto ma perché appunto come abbiamo detto la settimana scorsa eh, con Matteo Zelda è così particolare che certo. eh, i giochi erano anche finiti cioè era cioè già è stato difficile trovare giochi con ambientazioni e quindi a un certo punto eh, poi ci stava anche come eh, come ragionamento e quindi era molto perfetto ecco, in quel senso sì sì assolutamente assolutamente bene direi che siamo giunti alla conclusione di questo viaggio bene, sì. nel mondo di Loki eh, in chat non vedo altri commenti quindi possiamo salutarci qui ricordiamo l'appuntamento di domenica dove intervisteremo il buon faremo quattro, un dato da quattro chiacchiere con il buon Giuliano Gianfriglia Anche contro Anche contro, contro no Dai, in buon... fondo, in fondo <ride> Ci mettiamo contro lui no con il buon Giuliano Gianfriglia e poi dalla settimana, prossima, dalla settimana prossima riprenderemo la nostra programmazione normale ci sarà anche lunedì l'ultimo episodio l'ultimo episodio di amore eh di madre il season finale come dicono i seri rimanendo in, serie, in tema serie TV e per il resto ragazzi grazie mille di averci seguito grazie di aver ascoltato me e Valentino che abbiamo sparlato per più di un'ora su giochi e tutto il resto e ciao alla prossima ciao Vale, grazie mille grazie ciao mille a tutti. e grazie a tutti buonanotte. ciao ragazzi, buonanotte